Enrico Iglesias e Anna Kournikova, la coppia ha avuto due gemelli. Enrico Iglesias è diventato papà, il cantante ha avuto due gemelli dalla compagna Anna Kournikova. Enrico Iglesias, 42 anni, e Anna Kournikova, 36 anni, sono ufficialmente genitori di due gemelli. A dare per primo la notizia è stato TMS, un magazzino americano di gossip, mentre nessun annuncio ufficiale che è stato ancora da parte della coppia. Una seconda conferma è arrivata poi anche da e. Entertainment, il canale televisivo della Fox che, inoltre, ha reso noti i nomi dei due nuovi arrivati in casa Iglesias, Nicholas e Lucy, un maschio e una femmina. Il cantante e l'ex tennista sono diventati genitori per la prima volta e, stando a quanto riportato dai siti di gossip online Oltreoceano, il parto sarebbe avvenuto questo fine settimana, a Miami. Enrique Iglesias e Anna Kournikova, una storia lontano dai riflettori. Enrique e Anna sono sempre stati molto attenti a tutelare la loro privacy. I due, che stanno insieme dal 2001, raramente si mostrano insieme in pubblico. Poco i giornali conoscono della loro storia, pare che ci sia stata una breve crisi tra loro nel 2013 che, una volta superata, li ha visti tornare insieme più complici di prima. Qualche anno dopo un anello all'omano mano sinistra di Anna aveva attirato l'attenzione di molti occhi indiscreti ma, né il cantante né la tennista hanno mai confermato di essersi uniti in matrimonio. Anna Kornikova, la carriera ai figli e il matrimonio. A parlare per prima di matrimonio davanti ai microfoni dei cronisti era stata la stessa Kornikova. Aveva detto di avere una relazione stabile e di essere intenzionata ad avere dei figli e a mettere su famiglia. La sua carriera l'ha sempre impegnata molto ma questo non le ha impedito di fare comunque progetti per il futuro La vita di un atleta, come le storie dei volti noti dello sport italiano ci insegnano, non sempre è facile da far conciliare con quella sentimentale Anna però con Enrico pare ci sia riuscita